Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere come sono riuscito a fare diventare smarte e compatibile con Alexa la mia stufa a pellet sì perché lei è una stufa pellet non è tecnologica non è smart ha solo un radiocomando da utilizzare all'interno dell'abitazione che ci permette di regolare la temperatura di alzare la velocità delle ventole di programmarla ma non è smart quindi non la posso accendere e spegnere dallo smartphone non la posso accendere e spegnere quando sono fuori di casa quindi il mio obiettivo di oggi è renderla smart e renderla compatibile con Alexa questo per avere la possibilità appunto di accendere e spegnere anche quando sono in giro tutto questo magari per cercare di risparmiare eh, appunto sul consumo del pelle perché comunque fa parte anche lui dell'energia che sta aumentando di prezzo in maniera incredibile per fare questo ragazzi ho utilizzato solo tre accessori il primo accessorio che ho utilizzato è questo una staffa di metallo acquistabile in qualsiasi brico a pochi euro due fascette di plastica classiche da elettricista e poi lui, l'interruttore della SwitchBot, eh, questo interruttore che si va a attaccare col biadesivo che ci permette di automatizzare praticamente tutto. Ho già parlato in vari video dei prodotti SwitchBot, quindi non sarà questo il video in cui ve li vado a descrivere, vi lascio qua sopra nelle schede così potete dargli un'occhiata eh, per capire cosa si può fare con i prodotti SwitchBot, eh, tra cui questo interruttore e anche tutti gli altri, come l'ecosistema SwitchBot poi si integra perfettamente con Alexa. Quindi questi tre sono gli accessori che andremo ad utilizzare oggi per rendere smart e compatibile con Alexa questa stufa a pellet e per fare tutto questo dovrò andare a installare tutti e tre questi pezzi qua dietro alla stufa perché come vedete qua c'è il piccolo quadro di controllo col pulsante di accensione e spegnimento che è quello che ci interessa questo è un pulsante meccanico quindi l'interruttore andrà a premere questo pulsante meccanico sia per accendere che per spegnere la stufa. È un pulsante che eh, si attiva non con un clic ma tenendolo premuto qualche secondo. Ma la cosa interessante è che questi interruttori della SwitchBot hanno la possibilità di regolare il tempo di pressione. Quindi non sarà un problema i secondi giusti di pressione per attivare l'accensione e lo spegnimento di questo interruttore. Come vedete, il piccolo pannello di controllo è rialzato a una cornice rispetto alla struttura. Eh, sarebbe un po' un problema fissare eh, l'interruttore della SwitchBot perché sarebbe più basso rispetto a quello che è il pannello e l'interruttore e poi comunque non abbiamo un piano d'appoggio liscio perché comunque questa superficie di metallo è verniciata un po' ruvida e poi abbiamo queste alette quindi non ci sarebbe una bella adesione alla superficie per fare poi la pressione quindi magari tenderebbe a staccarsi l'interruttore. Quindi l'idea è di mettere questa piastra che vedete così porta in piano il livello della cornice del display con la superficie dove andrò ad attaccare lo switchboard, che è in questo caso invece è molto liscia, di questa piastra di metallo, e fisserò questa piastra di metallo con le due fascette, una sopra e una sotto, facendola passare in questi buchi e poi fissandola appunto in questa griglia di metallo. Questo è il risultato che andremo ad ottenere utilizzando appunto avete visto questi semplicissimi accessori e poi dopo faremo la configurazione dello switch bot appunto con la sua applicazione dandogli i secondi giusti di pressione del tasto per attivare il tasto sia per l'accensione che per lo spegnimento e poi entreremo nell'applicazione di Alexa per dargli tutti i comandi vocali di gestione per l'accensione e lo spegnimento appunto tramite l'app o i dispositivi Alexa quindi adesso direi di non perdere altro tempo e mettiamoci al lavoro È importante pulire bene la superficie dove far attaccare il biadesivo, così siamo sicuri che l'adesivo 3M vada a fare la massima adesione, quindi con l'alcol andiamo a pulire bene la superficie. Adesso andiamo a posizionarlo nella maniera perfetta, che l'interruttore deve riuscire ad andare a schiacciare in maniera precisa il simbolo, o meglio il pulsante d'accensione, così dovremmo esserci. Vedete che l'adesivo 3M ragazzi attacca in maniera incredibile, Diventa un blocco unico, è pazzesco la, eh, come sono i prodotti 3M dal punto di vista dell'adesione. Perfetto, eh, avete visto come l'installazione è stata semplice, super veloce, super economica e a questo punto però bisogna vedere se quello che abbiamo fatto funziona. Allora, innanzitutto entriamo nell'applicazione SwitchBot. Eh, vedete che eh, qua ci sono tutti i miei accessori SwitchBot eh, quello che ci interessa a noi è bot AF stufa pellet perché l'ho chiamato così quando l'ho associato all'applicazione eh, in questo video non vi farò vedere come associare all'applicazione se no diventa un video lunghissimo, eh, comunque qua sopra nelle schede eh, trovate appunto eh, i video in cui li ho spiegati e li ho fatti vedere come installare come posizionare, come configurarli eh, a questo punto eh, dobbiamo andare a modificare il tempo eh, di pressione del tasto perché come vi ho detto questo interruttore della stufa è sì un interruttore meccanico ma va a qualche secondo premuto per dare eh, il consenso di accensione o spegnimento quindi entriamo nelle impostazioni su mod. vedete che qua abbiamo press mode che è la funzione di pressione perché comunque questo interettore possono premere tirare in base alla funzione che dobbiamo fare infatti che quando ho fatto vedere come fare il VC smart in quel caso lui non premeva ma eh, vedete che abbiamo pressed all time, cioè quanto vogliamo che lui tenga premuto il tasto. Gli diamo una pressione di eh, 4 secondi, vediamo se basta per l'accensione, altrimenti eh, gli diamo qualche secondo in più. Quindi facciamo conferma, quindi lui ogni volta che avrà il comando di premere lo farà per 4 secondi. Usciamo dall'applicazione Switchbot ed entriamo in quella di Alexa. Eh, qua troviamo all'interno dei, dei nostri dispositivi eh, smart, vedete che abbiamo bot AF stufa pellet che è appunto il dispositivo eh, switch bot che abbiamo appena configurato, in questo caso vedete è su acceso ma non ci interessa, eh, creiamo una eh, runtime e a questo punto dobbiamo dargli un comando io gli ho dato il comando accensione stufa cosa vuol dire che entrando in questa schermata possiamo dargli il comando vocale che vogliamo dare ad Alexa appunto per accendere o spegnere la stufa facendo visualizza modifica vedete che io gli ho dato due comandi accendi stufa e spegni stufa questi sono i comandi vocali che eh, io darò ad Alexa poi sotto dobbiamo dargli invece l'azione da fare al dispositivo, quindi sarà proprio il, quello che il dispositivo deve fare. Quindi andando, io qua vedete ho già messo bot F, stufa, pellet, accensione, eh, è quello che farà Alexa ogni volta che io do il comando di accendere o spegnere. Lui farà quel movimento in tutti e due i casi, sia che gli dico di spegnere la stufa che se gli dico di accenderla. Eh, però per farvi vedere come si va a configurare basta fare un più qua. Poi si va a fare casa intelligente, tutti i dispositivi, quindi scegliamo quello che ci interessa. In questo caso vedete Butta AF stufa pellet, che è il nostro dispositivo. A quel punto verrà associato al comando di Alexa accendi la stufa o Alexa spegni la stufa. Eh, quindi torniamo indietro nella schermata di configurazione iniziale del dispositivo di Alexa e qua abbiamo eh, cosa vogliamo che Alexa ci dica eh, proprio vocalmente una volta che eh, ha capito cosa deve fare. Vedete che io gli ho detto dirà ok lo faccio subito altrimenti possiamo andare a modificare e scrivere ok capo lo faccio subito ok padrone eh, lo faccio subito cioè qualsiasi cosa lei la ripeterà e sarà diciamo il, il suo modo di dirci che ha capito cosa deve fare quindi eh, avete visto come è semplice configurare appunto tramite Alexa eh, il comando l'azione del dispositivo e la risposta di Alexa. Adesso una volta fatto questo, però dobbiamo provare se realmente eh, il nostro dispositivo SwitchBot ha capito cosa deve fare o soprattutto se Alexa ha capito cosa deve fare. Quindi non ci resta che provare. Alexa, accendi stufa. Ok, lo faccio subito. Perfetto, la stufa si è accesa. Avete visto come la gambettina ha premuto l'interruttore. E adesso la stessa identificazione, Alexa la farà, sì, io gli dirò eh, invece di spegnere. Eh, quindi con la stessa frase però con spegnere che adesso non dico perché si sta accendendo la stufa se no continua a accendere e spegnere. sarà la stessa identica azione che lei farà avete visto come è stato semplice sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del tempo rendere smart una stufa pellet che non lo era e diventare talmente smart che è comandabile nell'accensione e nello spegnimento con Alexa davvero pazzesco e volendo secondo me eh, si potrebbe addirittura mettere altri due switch bot qua sotto e utilizzare anche questi due tasti per alzare e diminuire la Temperatura. Ma questa è un'altra storia. Magari lo faremo, magari no. Però sicuramente già così, secondo me, è tanta roba, perché tante volte eh, io no, tendo a non programmare mai la stufa come orari, perché comunque eh, magari non per forza quegli orari corrispondono sempre alla mia necessità. Quindi avere la possibilità, ovunque sono, magari sono anche a letto, quindi l'ho tenuta spenta di notte, però voglio alzarmi con la stufa già accesa. O glielo dico ad Alexa, o vado dentro nella sua applicazione, seleziono eh, il mio dispositivo, e vedete qua c'è acceso, spento, quindi cliccando col dito direttamente sul tasto eh, gli diamo la possibilità ad Alexa comunque di accendere e spegnere il dispositivo comunque. Eh, quindi ragazzi, capite che secondo me è una figata pazzesca, soprattutto per un super nerd come me, avere anche la stufa pellet che comunica con Alexa. Ovviamente eh, ogni stufa poi eh, ha il suo sistema di eh, tastiera per essere diciamo comandata manualmente, eh, però con un po' di ingegno, secondo me quasi tutte le stufe pellet si possono rendere smart con questo piccolo interruttore della switchboard, perché come vi ho detto all'inizio video, eh, è solo la fantasia che può frenare, Cosa rendere smart con questo piccolo interruttore che veramente è geniale e soprattutto eh, non è un prodotto eh, costoso ed acquistabile direttamente su amazon con il suo hub di controllo che controlla poi tutti i dispositivi switchboard vi lascio sotto qua i link in descrizione mentre nelle schede qua sopra eh, trovate i video in cui li ho spiegati in maniera più precisa e più approfondita quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato questo mio tutorial su come rendere smart compatibile con alexa una qualsiasi stufa perete vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un